Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo tornando a parlare dei casi di legionella, l'ultimo in ordine di tempo come sappiamo è stato quello di una novantenne eh, ospite di una RSA e poi ricoverata all'ospedale della Fratta. Dalla ASL Toscana Sud-Est arriva la rassicurazione che per il momento non ci sono altri casi ma la soglia di attenzione è quanto mai alta.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 È l'unico caso attualmente in essere, ricoverata eh, con legionellosi, quindi non ci sono casi ulteriori.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 Rapine ai distributori in Altotevere e Valtiberina a Toscana con il macete, lo ricorderete, le avevamo anche noi raccontate, si chiude il cerchio delle indagini. I carabinieri della compagnia di Città di Castello, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno arrestato anche il quinto e ultimo componente della banda. Si tratta di un macedone di 19 anni, da tempo residente nel Tifernate e che è già agli arresti domiciliari. Sempre i carabinieri hanno invece rintracciato un topo d'appartamento e recuperato una refurtiva del valore di circa 10.000 euro, un 34enne pregiudicato, aveva appunto trafugato biciclette, monopattini e utensili per l'edilizia da cinque appartamenti, denunciato anche un 24enne per il furto di un'auto. Barboncina sbranata da cani da guardia è successo ad Arezzo e lo ha denunciato proprio l'assessore alla tutela degli animali del comune di Arezzo, Giovanna Carlettini. Episodi inammissibili ha detto a causare la morte sarebbero state le ferite riportate durante l'aggressione subita dal cagnolino, anzi dalla cagnolina, una barboncina di appena un anno all'interno del giardino di un'abitazione. La cucciola sarebbe stata aggredita da tre cani da guardia di proprietà di un vicino. Abbiamo deciso, dice la Carletini, grazie alla disponibilità e all'impegno della Polizia Municipale di incrementare i controlli all'interno di tutte le aree verdi della città, anche con una specifica attività mirata a prevenire e reprimere certi comportamenti appunto, dei eh, proprietari eh, dei cani. Gli animali, dice la Carlettini, non possono essere lasciati senza guinzaglio. E adesso parliamo invece della situazione che riguarda la provincia di Arezzo ormai sulle eh, cronache da diversi giorni perché eh, insomma ci sono eh, delle querelle tra soprattutto i partiti di centrodestra e eh, l'attuale eh, presidente. E allora eh, la notizia eh, diciamo ufficiale intanto è che il consiglio provinciale che aveva all'ordine del giorno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 E sulla crisi della provincia si esprime anche il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli che ha anche un incarico all'interno della Lega, quindi insomma in questo caso appunto si esprime come sindaco ma anche come esponente della Lega. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. Chi voleva occuparsi di problemi della gente facendo un papocchio di questa natura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 Un ripetitore alto 34 metri a Castiglion-Fibocchi, il sindaco dica no alla richiesta della lista Viva Castiglion-Fibocchi, riguardo appunto un'attenna che dovrebbe sorgere proprio nel territorio del comune valdarnese, secondo la lista ci potrebbero essere dei danni ambientali o per la salute dei cittadini, c'è dunque molta preoccupazione, secondo la lista Viva Castiglion-Fibocchi il sindaco si dovrebbe occupare. Nuova assemblea del Comitato Emergenza Lupo Arezzo è in programma per venerdì 31 marzo alle 21.15 presso la sala parrocchiale della chiesa di Rigutino dove si tenne peraltro la prima assemblea pubblica è aperta alla cittadinanza fanno sapere gli organizzatori sarà l'occasione per tematiche connesse alla quella che loro chiamano invasione della specie Canis lupus nel nostro territorio eh, parleremo dicono anche di cause e di possibili soluzioni tra gli interventi in calendario anche quella, quello della deputata della Lega Tiziana Nesini ci avviciniamo alle giornate del FAI che per Arezzo significheranno ripercorrere via Garibaldi. Sentiamo perché nel prossimo servizio apriremo questa strada chiamata la Via Sacra con un, la, la presentazione e la spiegazione di un tratto dove vengono eh, riproposti tutte quelle che erano l'organizzazione, le, le, le, le, eh, diciamo, le costruzioni dal 300 ad oggi raccontate dagli studenti del liceo classico di Arezzo Chiamati da noi apprendisti Ciceroni. Sarà via Garibaldi ad Arezzo, anticamente chiamata via Sacra... ...al centro del programma aretino della trentunesima edizione... ...delle giornate del FAI di primavera ad Arezzo. L'itinerario condurrà il visitatore alla scoperta... ...della trasformazione architettonica di questa strada. Qui nel Medioevo, lungo circa un chilometro... ...si allineavano numerosi ospedali, monasteri e compagnie laicali. Partiremo alle 14 del sabato... Eh, dal palazzo, dalla, diciamo, dalla sede della Guardia di Finanza e percorreremo poi, quindi visiteremo la Guardia di Finanza visiteremo eh, la Chiesa della Santissima Annunziata Palazzo, la, la spiegazione di Palazzo Sciocchi, di, de, poi di altri, di altri palazzi, sino ad arrivare a eh, Piazza del Popolo, con la spiegazione della piazza e della Chiesa della Santissima Trinità e anche... Della, di, un, di un bel pezzo diciamo eh, del liceo classico che è la fontana del Marsiglia in Pietra che è all'interno eh, dove oggi eh, eh, è stata riproposta la sala dei professori Sì, noi abbiamo aderito volentieri all'iniziativa del FAI per poter aprire le nostre caserme alla cittadinanza in modo da far vedere un bellissimo eh, immobile che affonda le sue radici nel 300 ed ha ospitato eh, monasteri e da ultimo a partire dal 1900 anche caserme di particolare pregio. Questa è una bella occasione per eh, condividere per, quegli, per tutti quegli aretini che hanno conosciuto questa caserma come la Caserma Italia e l'hanno osservata solo dall'esterno di poterla visitare anche eh, all'interno. Consideriamo che eh, più di recente la nostra caserma è nota perché nel 97 è stata il set cinematografico del il film La vita è bella, quindi un'occasione in più per esserci. Siamo quest'anno doppiamente grati al FAI per averci dato l'occasione sia di riproporre i nostri alunni come apprendisti ciceroni e quindi ragazzi che veicolano la conoscenza del loro territorio alla cittadinanza e ai turisti, ma anche la possibilità di far accedere le persone a questa sede che altrimenti è fruibile soltanto dal nostro personale e dai nostri genitori. Un documento in cinque punti è quello elaborato dai promotori dell'iniziativa sul futuro della sanità aretina fra ospedale e territorio che si terrà ad Arezzo venerdì 24 marzo, quindi domani alle 17.30 nella sala conferenze dell'hotel Minerva. Gli organizzatori, la fabbrica delle idee, il Calcit, le Acli, Arci e Fondazione Cesalpino hanno coinvolto in questo evento anche i sindacati. Questa volta il confronto sarà proprio con il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, al quale sarà presentato appunto questo documento. E Siamo allo sport, una giornata e una partita che... Entrano di diritto nella storia dell'Arezzo calcio femminile nella seconda partita del girone 2 della quarta Viareggio Women's Cup la primavera di mister Ilaria Leoni ha battuto per due gol a uno la Fiorentina Io Voglio fare i complimenti alla squadra perché ha veramente dato tutto oggi ha giocato come sappiamo giocare e abbiamo portato a casa il risultato, abbiamo fatto secondo me una grande partita sotto tutti i punti di vista anche alla fine dove abbiamo sofferto ma abbiamo sofferto tutte insieme e questa è la cosa che mi rende più felice di tutte Però quello che ho chiesto alla squadra oggi era anche una voglia di riscatto rispetto alla partita di martedì ma soprattutto ho chiesto di essere gruppo perché alla fine è quello che siamo e quindi tutte dal portiere all'ultima ma anche dalla panchina perché dalla panchina l'hanno incitato fino alla fine, hanno dato qualcosa in questa partita e io ripeto io sono fiera di questo gruppo e ora cerchiamo di conquistare il posto per accedere alla finale. E noi cercheremo come ho detto prima di portare a casa il risultato e di fare più punti possibili poi Ovviamente dobbiamo vedere anche il risultato delle altre due squadre, però ripeto, io sono felicissima, eh, sia oggi ma anche della scorsa partita, quindi complimenti davvero alle ragazze. Penso sia bellissimo. La prima, la prigiocap e per, per di più in un derby. Penso che meglio di così non potevo chiedere altro. Noi puntiamo a quello, quando facciamo qualcosa lo facciamo per arrivarci in fondo tutti insieme. Abbiamo dato tutto perché lo volevamo e continuiamo a sperarci. Venendo invece al campionato di Serie B, dopo l'accordo raggiunto con la Ternana, l'Arezzo Calcio Femminile annuncia ufficialmente che la ventiduesima giornata di campionato, inizialmente programmata per domenica 26 marzo, è stata anticipata a sabato 25. Si giocherà alle 14.30 allo stadio Gubbiotti di Narni a Terni. Sono in vendita le magliette presso lo store dell'Arezzo eh, che ricordano il centenario, appunto, del Cavallino. L'effetto cromatico è accattivante in entrambe le versioni, anche perché il logo ha un impatto visivo davvero bello. Al centro c'è lo scudo con il cavallino rampante circondato da uno spazio amaranto e da un cerchio giallo con all'interno la scritta, appunto, Centenario Arezzo Calcio 1923-2000. 23 Ed infine parliamo della Rampicchiana che ci sarà domenica prossima, questa mattina la presentazione di quella che è la diciottesima edizione. Un percorso agonistico da 43 chilometri con quasi 1500 metri di dislivello e un percorso e da cicloturista, da, da escursionista di dei 28 km con circa 1000 metri di dislivello, anche quello è abbastanza impegnativo. 18esima edizione della Rampichiana. La Rampichiana diventa maggiorenne, quindi tante edizioni eh, vogliono dire capacità